Purtroppo il fenomeno della penetrazione nei nostri territori della criminalità organizzata e delle mafie è un fenomeno che ormai è radicato in molta parte del nord anche di questo paese, eh, non si è presentato in questi decenni nelle classiche forme iconografiche della lupara sulle spalle, della coppola in testa, ma in forme molto più insidiose eh, nel tessuto economico e sociale della nostra regione. L'inchiesta Emilia ci offre uno spaccato parziale dal punto di vista territoriale degli attori coinvolti, ma molto significativo su quello che è appunto il grado di ormai eh, organizzazione della criminalità organizzata nel nostro territorio. Eh, noi ci siamo costituiti parte civile anche per dare un segnale forte delle istituzioni che sono in prima linea a combattere le mafie, eh, ma ovviamente questo non basta, dobbiamo agire sul fronte culturale, sul fronte normativo Politicamente scorretto, è l'undicesima edizione una grande occasione di diffusione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, in particolare nei confronti dei giovani. Ma stiamo lavorando anche sulla eh, definizione di un testo unico legislativo che armonizzi e razionalizzi le leggi già esistenti e le implementi alla luce anche delle novità che richiedono il contrasto all'usura, al gioco d'azzardo, eh, l'intervento in sostegno dei comuni che, che recuperano e riutilizzano a fini sociali i beni confiscati e sia l'affiancamento delle istituzioni ai lavoratori e lavoratrici delle imprese interdette o confiscate che potrebbero correre il rischio di perdere il loro lavoro. Quindi un lavoro complesso ma che punta ad una semplificazione amministrativa e legislativa per colpire e controllare più a fondo il fenomeno delle dimensioni gravi che abbiamo di fronte a noi.